una sera matata Sognavi la coppa, bella frase Mi insulti se ti salto in groppa come bene sia Se mi tocchi si ti mando a terra in due secondi netti Da solo visto fai fatica quanti ce ne metti Ho l'immondizia e sei al posto del cuore Nella destro a il il cartone Quei scudetti però così finti vanno inceneriti con il silicone Della giustizia è un'idea personale Dici non sono sensibile, poco credibile, sei perso male Ah Dici dovevo vederla in tribuna Fortuna che ho preso i biglietti in tempo per vedere il tuo sesto mondiale Rock. Sara che sono più giovane accetta il ricambio generazionale yeah. Hai sguinzagliato la crew del disagio, hanno pure sbagliato obiettivo Insultano un dentista con il mio nome, se serve posso chiedere un preventivo Quanto rosicate non fa bene i denti, altro che la spreta, altro che patatine Dove è finito il vostro orgoglio da fino alla fine, pensavo l'arbitro fosse la scusa dei perdenti Pensavo potesse aiutarmi un traduttore, però nessuno mi ha risposto Tutti mi chiedevano che cazzo sono i fruttini, dopo mi davano ragione rigor. Era rigore, era rigore i got to go Box to box